Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi da fare da soli allora per fare questo glitch abbiamo bisogno di una base operativa piena un veicolo proveniente da un qualunque posto, insomma un qualunque garage e un'attività eh, recente o nostra o di un nostro amico che ci riconduce a GTA Online adesso vi faccio vedere per eh, trovare un'attività recente andate in nel gioco dovete scendere sotto e trovare un'attività recente scusate ragazzi ma come ho già detto anche su telegram sono influenzato però ho voluto tirare fuori questo glitch visto che oggi diciamo la febbre si è abbassata notevolmente speriamo di poterci riprendere al più presto e di poter ritornare in carreggiata come sempre allora, a questo punto ragazzi una volta che avete l'attività dovete cliccare due volte tasto PS e vi dirigete verso la base operativa cliccate due volte tasto PS e aspettate che diciamo, non si senta più nessun rumore schippate il messaggio e poi premete due volte triangolo ragazzi come avete visto, come nei glitch in precedenza allora, io qui sono in, in una sessione pubblica ragazzi perché comunque il bug viene in una sessione pubblica per giunta sono anche in manuale eh, per quelli che lo faranno su Xbox One mettetevi in manuale ragazzi per poter fare bene il bug per quelli che lo faranno su PS4 non importa io qui stavo in manuale eh, non so neanche perché però vabbè, fa nulla e come dicevo, se dopo vi inviteranno in una sessione privata, il bug potrete portarvelo anche in una sessione privata Quindi non avrete nessun problema diciamo, a fare il glitch Oppure fate come me, vi mettete in una sessione eh, pubblica, in mira manuale Penso che poca gente venga lì a rompervi il cazzo insomma Quindi una volta eh, che siete respawnati, che avete fatto il tutto, prendete un veicolo di strada come ho fatto io. Io qui sono andato a prendere una moto perché la preferisco, che è... ha l'agilità giusta, diciamo, ragazzi. Chiamiamo l'estere che ci chiamiamo dal cazzo di sbirri. dopodiché premete il touchpad come vedete sono in una pubblica allora premete il tasto touchpad e vi dirigete come nei vecchi glitch dall'altra parte della base operativa togliendo il touchpad con il tasto cerchio allora se vi farà entrare quando rientrerete basterà che cliccate due volte il tasto ps e ripetete il bug nuovamente quello di del rumore insomma dell'ascensore se invece non vi farà entrare eh, vorrà dire che sarà andato tutto bene e dovete semplicemente andare lateralmente come ho fatto appena io e entrare nella base operativa scusate ragazzi una volta nella base operativa prendete il veicolo che volete duplicare qui ovviamente non dovete sostituire nulla e andate a prendere il veicolo che volete duplicare, il veicolo deve essere un veicolo lo rider eh, possibilmente, qui dentro casa ragazzi abbiamo l'ospedale siamo tutti quanti influenzati e comunque eh, come dicevo eh, prendete il veicolo lo rider che volete duplicare ovviamente con targa personalizzata non duplicate auto di lusso perché tanto non serve un cazzo ragazzi, io l'ho già spiegato un milione di volte uscite con il vostro veicolo e eh, quando siete fuori premete triangolo triangolo vi apparirà nuovamente la scritta base operativa piena vi allontanate ovviamente dal diciamo dalla base operativa una distanza considerevole e ritornate in base operativa ragazzi come sto facendo io qui sono andato un po' troppo lanciato comunque vi dirà base operativa piena e andrete a sostituire il veicolo ragazzi quando fate le duplicazioni eh, le auto che avete duplicato come adesso andremo a vedere se uscirete dalla base operativa con quell'auto vi butterà fuori quindi per rendere effettive le duplicazioni eh, dovrete comunque riavviare il gioco sia se vi passano un'auto se un amico vi passa un'auto sia se comunque duplicate voi le vostre auto quindi mi raccomando ricordatevi di riavviare il gioco niente ragazzi il glitch è questo spero di portare anche il glitch del give a car to friend eh, vediamo un attimino se ce la faccio eh, detto questo scusate ancora per la mia mancanza però sono cristiano pure io sto male pure io eh, ogni tanto me capita è un brutto vizio lo so però ogni tanto capita pure a me eh, detto questo ragazzi un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti